Anno 2020. Un virus che in pochi mesi ha contagiato tutto il pianeta ha cambiato radicalmente la nostra vita sociale. A Roma pure un terremoto. mancano solo uno tsunami, le cavallette e... Ah, ok. Ma è cambiata soprattutto una cosuccia che ha destabilizzato milioni di studenti. La maturità. Benvenuti su Maturità 2020, effetti collaterali. Dov'è la sua mascherina? Non sa che è obbligatoria. <ride> ma il covid non esiste. Cosa sta dicendo? Ma sì, è solo una trovata pubblicitaria per vendere più guanti e mascherine Se ne vada immediatamente Incredibile Ma cosa sta facendo? Guardi che l'aula è stata già igienizzata Eh, non si sa mai Ok, adesso possiamo cominciare Una... Prego. Per metterla a suo agio le ricordo che il candidato può anche abbassare la mascherina Dato che noi commissari siamo tutti a due metri di distanza Se lo scordi Eccoci qua Allora mi esponga il suo... No, un secondo solo che deve entrare la mia famiglia Ma okay? come la sua famiglia? Sia sì, tranquillo, sono pochissime persone Vieni, vieni mamma Dove Mettiti lì Un boccalù come nonno? come nonno? Sì, sì. ma... Sì, dove le metto le lasagne? mettilo lì ma io bello sto spugnato oh. ma è vietato può portare una sola persona con la mascherina per giunta se ne vada immediatamente ma si è già finito sto maxi orale? <ride> ma aspettavo peggio <ride> grazie arrivederci piacere si metta pure comodo lei è? oddio questa non lo so ma che sta dicendo? le ho solo chiesto il suo nome non mi ricordo <ride> chiamate qualcuno ma oh. Ok, allora, io inizierei con... Fornisca l'autodichiarazione che attesta che lei non ha la febbre superiore a 37,5 e che non è stato ma... a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. Ma ho solo preso freddo, ma non è il Covid! Senta, se ne vada e stia attento a non ma, toccare ma nulla. Mi avete borciato? Ma no, deve recuperare l'esame. Quindi mi richiamate voi, ok? Ci, ci conto? Eh? Mi richiamate? E quindi... Uh... Ma... Da quant'è che sto parlando? Da circa 10 minuti, ma cosa sta facendo? Ah, ok, uh, vabbè. Io vado, tanto il 60 ce l'abbiamo, no? Ma che impertinente! Perfetto. arrivederci, tante care cose! Autodichiarazione, prego. Sì, uh, sì, certo, un, un secondo solo. Allora... Questa qua, eccola. Uh, ma questa è data da 20 marzo. E non va bene? Direi proprio di no, ne serve mm. un'apposita per sostenere l'esame. Fermatelo! Mi scusi, lei non può stare qui? M ma io ho l'esame alle 12, sono venuto qui solo per vedere l'esame dei miei amici. Ascolti, lei può entrare solo 15 minuti prima del suo esame. E sono le 9. Uh, facciamo finta di niente? Mm, adesso queste le faccio cadere qui, casualmente. E qualcuno le raccoglie, eh? Se ne vada immediatamente. Buongiorno a tutti, io sono pronto per il maxiorale, eh? Ma che non può farlo da casa, deve presentarsi qui a meno che non abbia comprovati i motivi Ma gli esami non si facevano a distanza con la tesina? Ma quelli sono gli esami di terza media Ah, No, ma stai tranquillo, la maturità quest'anno non si fa L'ho letto su tanto fa.com.